Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, grazie di essere qua, lei è Teresa, è un'appassionata di Paranormale, è lei che ha creato questo canale e io sono Alessandro che mi segue, sono costretto a, a seguirla, vi ringraziamo perché siete stati tantissimi a seguire la, la precedente serie la, del nostro rituale Tanti like, tanti commenti, tanto, tanto movimento. Tante domande, tanti suggerimenti, quindi, quindi grazie. Grazie, grazie. E oggi siamo qua E dietro di noi c'è uno specchio E quindi ho detto finalmente un video normale, facciamo un video di, di make up. <ride> <ride> <ride> Teresa mi insegna a truccarmi, qualcosa del genere <ride> pensavo. È invece... un po' strano che ti insegnasse a truccarti. Eh infatti, beh ma non è che è tanto meno strano quello che gli vuoi far fare comunque Poi ho visto che c'è anche una tavolo a Vigio e ho detto È la solita solfa È un canale paranormale non possiamo mica parlare di torte Se vogliamo parlare di torte abbiamo un altro canale, giusto? Potresti trasformare il canale? No, no Ok <ride> E di che parliamo quindi? E di che parliamo di paranormale Ok allora, abbiamo appunto parlato dell'altra del, del rituale che abbiamo fatto precedentemente, no? della serie di video che avete visto. Uno di quei video è caduta la maschera. Ragazzi, nei giorni successivi a quel rituale la maschera è caduta per altre 300 volte. Cosa mai successa? immagina la gioia di tutti quelli che ha scritto L'avevo detto L'avevo <ride> detto, avete evocato qualcuno e mi in casa, e parapì, e parapà allora noi questo non lo sappiamo siamo qua, come vi ho detto, per sperimentare e lo facciamo visto che è un canale paranormale parliamo di quello e facciamo tutto inerente a quell'argomento quindi Cosa ci siamo detti? Ah, non sta accadendo troppe volte questa maschera, poi strani rumori, soprattutto in sala dove abbiamo fatto questo rituale, quindi ci siamo detti, allora facciamo una cosa, facciamo un altro esperimento, questa volta con lo specchio, Ho visto che lo specchio è uno strumento magico, così si dice, viene utilizzato anche per parlare con gli spiriti. Proviamo a fare una sorta di indagine. Cerchiamo di capire se all'interno di questa stanza è rimasto qualcosa. Se è rimasto qualcosa chiederemo a loro o a lui o a lei di farsi vedere attraverso lo specchio. Iniziamo così e poi a seguire magari mh, proveremo anche gli altri strumenti. Ale ah, è stato d'accordo? Subito, subito. <ride> fremevo dalla gioia, non vedevo l'ora, aspettavo questa sera per dire finalmente lo facciamo. <ride> Vabbè, no, curioso sicuramente sì. E dai. Un po' titubante, un po' pauroso sicuramente sì, però... Affrontare le sue paure, sì, dai. Premessa, non siamo incoscienti, sappiamo quello che facciamo e vogliamo provare per capire. Proviamo a suscitare una risposta, un qualcosa, no? Da parte loro. L'unico mezzo che abbiamo in questo momento è casa nostra. Allora... Come funziona questo? Come funziona? Noi avremo lo specchio, ci metteremo di fronte allo specchio con solamente le candele accese, ne accenderemo due e cercheremo di scatenare delle reazioni da parte degli spiriti quindi gli racconteremo come se stessimo parlando a una persona allo specchio quello che abbiamo fatto all'interno di questa stanza e chiederemo se eh, per caso è rimasto qualcuno qui insomma le solite domande che si fanno in indagine ok Ma in questo specchio vedremo qualcosa? Sì, potresti vedere qualcosa che ti può far spaventare, ma questo è anche spiegato scientificamente. Comunque, perché il tuo cervello, dopo un po' che tu fissi la tua immagine, vedi la tua immagine riflessa un po' distorta e quindi ti sembra di vedere qualcun altro. Ok? Sembra. Forse io, comunque, la nostra mente è sconosciuta, quindi potrebbe fare benissimo tutto il lavoro. Esatto, per chi sa lo sì. scienziato che ha detto esatto. sì. In no. università del Michigan, per Nicci <ride> E dai, quindi iniziamo. Iniziamo. Dai. dai, accendiamo le candele, ci posizioniamo, spegniamo le luci. Siamo qui per capire se all'interno di questa stanza è rimasto qualche spirito. Chiediamo l'aiuto dello specchio per poter interpellare il vostro mondo. Abbiamo fatto un rituale nei giorni scorsi un rituale di evocazione a un demone Asmodeo Dopo quel rituale sono successe cose strane all'interno di questa stanza Mi temo La palpebra? Mi temo la palpebra ma continua a tremare, riesco a fermarla Guarda, è pazzesco, ti fissi negli occhi allo specchio e ti cambia. pazzesco, ti cambia la percezione del riso. Eh? Mm -hmm. Qualcuno può rispondere alla nostra chiamata? C'è qualcuno presente in questa stanza? Qualcuno vuole rivelarsi a noi attraverso lo specchio? È... Mi ha fatto balzare, che c'è? A un certo punto io mi fisso negli occhi, eh? Sì, ok? Mi continuo a fissare negli occhi. A un certo punto è diventato tutto nero questa parte qui, vedevo sì. solo i miei occhi mm -hmm. normali e vedevo come se avessi i capelli fatti così, ma qua nero, tutto nero a te, come se non ci fosse niente, buio, no, no. te lo giuro. Non so se è un effetto ottico, ma è impressionante, eh? C'è qualcuno in questa stanza? Tieni ancora oh, ti ti Ma dipinto, ma non riesco neanche a Allora, fa, fammi sto favore, fissati tu nei tuoi occhi, continua a fissarti eh? senza sbattere gli occhi, dimmi se anche tu vedi che diventa tutto, tutto nero qua. Ok. Prova, fai prova. sta prova. Ok. ancora me l'ha fatto eh. ancora me l'ha fatto o, o, o, o sono i miei occhi carelli a me invece sembra di vedere quella coda dell'occhio alla, alla mia sinistra quindi dietro di te proprio non attraverso lo specchio ma dietro di te come se delle ombre passassero dietro nera te lo giuro c'è qualcuno qui? vedere il riflesso del mio viso buio come se sparisse ragazzi impressionante allora ma magari può essere normale questa cosa eh e eh, ma fa paura eh cioè Sto avendo paura a te, non riesco a definire una cosa normale come quando vedi il nero, se cioè, per esempio quando ti alzi che vedi tutto nero, perché eh, magari si, no, mi vedo, comincio un nero da qua, mi, mi copre prima la bocca, ok, mm. poi mi copre tutto come se fosse una, una sciarpa di buio però, come se non ci fosse nulla, e poi vedo i miei occhi li vedo bene e vedo i miei, come se fossero i miei capelli lunghi neri che vanno lì in su. Mamma mia, te ne mi fa paura, eh? verso un una sì la maschera è ancora in piedi eh. c'è qualcuno qui con noi fatti vedere Manifestati dietro di noi, attraverso lo specchio. L'ho visto a te adesso, l'ha fatto a te. Io stavo guardando me e ho visto la tua faccia che la vedo che diventava nera a te. L'ho visto a te. Madonna, Ale, così mi fai paura però. Eh, io ho paura infatti te. Ma non riesci a ah, resistere a vedere no, cosa succede? No, perché appena poi dopo. muovo nuovo sbatto gli occhi, torna normale, ok? Ma resisti a star fermo. Vedi cosa S succede. S resisti, non parlare. L'umore. Chi c'è qui? C'è qualcuno che vuole dirci qualcosa? Te mi fa paura Mi si trasforma la faccia Divento... Divento brutto, te allora, a me non do ancora questa... Questa cosa a Ma So sempre. che può capitare Ma io ho aspettato un po' di più che... Mi, dal nero Come se avessi la, la bocca lunga Come se avessi... Oh, mi fa paura mia. Ma senti come se ti appartiene o senti come se la tua immagine riflessa fosse qualcos'altro? Come se fosse qualcos'altro, come se ci fosse un'immagine un che, si, che si sostituisce alla mia, ok? Mm -hmm. Come se ci fosse un, un me che esce fuori, si fa vedere allo specchio. No, oh, mamma, ma fa ma prende, prende proprio altre forme, altre forme non definite. Ma paurose, ora ho aspettato che diventasse, dopo detto. aspetta, che... aspettate, dopo il buio, ti sì. dicevo prima, ho visto la mia la bocca allungarsi, scura, ok, Questa ho visto la bocca lunga, lunga. e poi non riesce a guardare, non riesce a resistere, non ce la faccio, ti distoglio lo sguardo, l'ultima volta che lo faccio eh? in che senso l'ultima volta? Riprovo un'altra volta okay. ok a me me lo fa sempre mi fisso, mi fisso negli occhi dopo un po' me lo fa non devo concentrarmi o ho sentito una specie di borbottio tu non l'hai sentito? Sì, sì. qualcuno è presente qui con noi stasera in questa stanza? vuoi dirci qualcosa? Ah, l'hai sentito? Ma sono... Questo è un grunito però... Sì. Eh.